Ciao, sono Dario per alternativa Linux. Come aggiornare il Linux Mint all'ultima versione e prima ancora, vale la pena affrettarsi? Ecco alcune considerazioni sull'opportunità di aggiornare la propria installazione di Linux Mint 19.3 Tricia a Linux Mint 20 Uliana. Linux Mint 19.3 sarà supportato ed aggiornato fino ad aprile 2023. Se ce l'hai installato e un po' ti mette pensiero a affrontare il passaggio, sai che non è indispensabile affrettarti a passare la nuova versione euliana. Però ti sconsiglio di attendere più di un anno, perché scendendo sul tecnico, solo i pacchetti dalle sorgenti software main sono aggiornati fino alle date previste. Ma parte dei pacchetti di un'installazione, quelli da sorgenti universe o multiverse, non dipendono né da Canonical, distribuisce Ubuntu, né dal team di Mint, ma dalla comunità di utenti. Insomma, alcuni programmi potrebbero non essere più aggiornati prima della scadenza annunciata. Altra questione è se vuoi installare Linux Mint per la prima volta, nel qual caso ti consiglio di lasciare da parte la versione dell'anno scorso ed installare subito Uliana. Le ragioni per cui mantenere ancora tricia possono essere legate solo a configurazioni particolari che demi di dover riaffrontare. Magari prima devi raccogliere le idee e capire come non perdere nulla. Oppure hai paura che qualche programma non funzioni più dopo l'aggiornamento o di riscontrare problemi che non hai con Linux Mint 19.3. Io però credo che sia una questione di pigrizia o più ragionevolmente di momento non opportuno perché il computer ora ti serve così com'è. Anche perché aggiornare o reinstallare Linux Mint non è certo l'incubo che ricordo quando il mio sistema operativo era Windows. Però ritengo che le ragioni per passare presto a Linux Mint 20 siano più forti di quelle a favore del mantenimento della situazione attuale. È vero, forse non troverai più nei repository alcuni programmi datati, ma con la base di kernel 5.4 in Uliana troverai i tuoi programmi di utilizzo più comune in una versione più aggiornata e non avresti da compilarli dal sorgente, ricorrere a PPA o scaricare pacchetti DEB. Come aggiornare Linux Mint? Vuoi il mio parere? Reinstallare, senza ombra di dubbio. Oppure aggiungere una nuova partizione uliana al tuo boot. Per chi non è abbastanza smanettone, la scelta di seguire la procedura di aggiornamento potrebbe sembrare vantaggiosa e scontata, ma non è davvero così. Anche perché se vuoi procedere all'aggiornamento a Linux Mint 20 da dentro Linux Mint 19.3, dovrai intervenire con comandi, pochi e semplici, dal terminale ma dovrai prima rimuovere programmi estranei all'installazione e riportare alle versioni originali tutti gli altri. Inoltre la procedura di aggiornamento richiede più tempo di una nuova installazione. Se quando hai installato Linux Mint 19.3 hai seguito la procedura manuale e creato un'apposita partizione home, l'operazione di ripristino del tuo ambiente è semplice e rapida. Esportata preventivamente la lista delle installazioni con lo strumento di backup, installi Uliana soppiantando tricia, indicando come home la medesima partizione, ma senza riformattarla. Rimporti la lista delle installazioni e hai finito. Se invece non hai un'apposita partizione home, fai un backup dei tuoi dati personali con il medesimo strumento, lo importi nella nuova installazione e ritrovi i documenti e installazioni dei programmi. Ed è più rapido e sicuro che eseguire l'aggiornamento che i rapporti di sistema potrebbero averti già segnalato. Non dimenticare poi che con spazio su disco a sufficienza puoi benissimo aggiungere una partizione Uliana mantenendo anche Linux Mint 19.3, rimuovendo la vecchia partizione quando sarai sicuro che è tutto a posto con Uliana. Se la tua installazione di Linux Mint 19.3 è a 32 bit però non hai scelta. Siccome Linux Mint 20 non prevede più una versione a 32 bit non puoi fare altro che scaricare ed installare Uliana. La sovrainstallazione non è affatto complicata, apri lo strumento di backup ed esegui una copia dei tuoi dati personali, che poi sarebbe la cartella home e tutto il suo contenuto, poi crei un backup dei programmi installati che vuoi reinstallare in un baleno. Installata la nuova versione di Linux Mint, sempre con lo strumento di backup, importerai le copie eseguite e salvo sorprese avrai risolto. Per tutte le informazioni relative ad una nuova installazione puoi fare riferimento alla guida che trovi nel blog. Vedi il link nella descrizione del video. Nella guida troverai informazioni sulle varie edizioni di Linux Mint, su come preparare il computer nel caso tu voglia mantenere una partizione di Windows e su come installare e configurare il nuovo sistema. Ciao e alla prossima!